Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video per fare la targa fantasma ragazzi o meglio per avere una targa eh, bianca, pulita, bella pulita da, da poter utilizzare per tutti i glitch allora il primo passo che dovete fare ragazzi è quello eh, di duplicare l'auto insomma dentro il centro operativo mobile quindi vi dovete rifare alla live di prima e al glitch di prima o meglio, per fare il glitch, adesso ve lo vado a spiegare dovete prendere un'auto, ovviamente i requisiti sono sessione solo in video, così non verrà il cazzo nessuno, una sultan dentro il centro operativo quando avete questi requisiti dovete eh, uscire dal centro operativo con la sultan senza fare nulla e poi dovete rientrare nel centro operativo in questo modo dovete accelerare contro il centro operativo mobile e premere freccia tenendo accelerato fino a che non compare il cerchio bianco in basso a destra quando compare il cerchio lasciate come avete visto il centro operativo si bagga una volta che siete dentro premete il triangolo e la freccia giù salite in auto accelerate andate verso il muro del centro operativo e rilasciate la freccia giù e il triangolo dovete rilasciarli ragazzi dovete provare svariate volte ovviamente non è che il glitch riesce così pimpam a prima, prima botta, a primo colpo insomma come vedete neanche a me riesce a primo colpo anche nella live non mi è riuscito subito quindi dovete avere un pochino di pazienza ragazzi una volta fatto questo l'altro passaggio che dovete fare lo andremo a vedere in seguito allora innanzitutto andiamo a duplicare il veicolo in primis quindi vado a ripetere come avete visto non mi è riuscito subito quindi vado a ripetere entro nel centro operativo ragazzi dal momento che sono uscito con l'auto non serve che io esca dal centro pere con l'auto quindi vado a premere triangolo e freccia giù accelero in maniera che l'auto si sposti come vedete e poi rilascio freccia giù e triangolo è abbastanza semplice ragazzi è veramente semplicissimo se tutto andrà bene vi troverete fuori senza auto e il centro nel centro operativo ci sarà la vostra duplicazione ragazzi quindi come in questo caso avete visto questa è la duplicazione a questo punto che cosa dovete fare ragazzi il passo successivo è uguale a quello del glitch andate in, in warstock e in warstock dovete comprare l'officina ragazzi dopo che abbiamo Comprato l'officina nel terzo slot e passiamo al passaggio successivo. Intanto compriamo l'officina, salviamo il tutto. Aspettate un attimino che mi sono rincoglionito. Quindi automaticamente adesso ci ritroveremo la nostra Sultan RS nel centro operativo ma nell'officina. Ve la faccio vedere ragazzi. una volta che abbiamo la sultan rs nell'officina per ottenere la targa fantasma non dobbiamo fare il passaggio delle duplicazioni ma dobbiamo fare questo procedimento saliamo sulla, sulla sultan andiamo in targhe e facciamo una targa una targa qualunque mettiamo ragazzi di qualunque colore di qualunque numero insomma come sia sia raga come cazzo ve pare Scendete dalla Sultan e uscite fuori, ragazzi. Una volta che sarete usciti fuori, ragazzi. Come vedete in minimappa c'è il veicolo. Anche se noi non siamo usciti dal garage senza con altri veicoli. Comunque il veicolo c'è. Quindi, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere questo veicolo che è spawnato fuori, e lo andiamo a vendere, ragazzi. Il passaggio è abbastanza semplice. Quindi andiamo da Benis perché io mi trovo da Benis e vado a vendere questo veicolo. Quindi vendiamo il veicolo ragazzi e il passo successivo è abbastanza semplice una volta che abbiamo venduto il, il nostro veicolo torniamo nel centro operativo ragazzi saliamo nella Sultan che è dentro il centro operativo premiamo freccia a destra come vedete la targa è ancora quella lì poi premiamo cerchio e usciamo dal centro operativo con quella sultan ragazzi come vedete la targa è diventata bianca è cambiata ragazzi a questo punto non ci resta che salvarla questa targa può tornarci utile in molte duplicazioni perché non avendo numeri non avendo nulla è abbastanza utile quindi a questo punto dovete entrare in garage ragazzi e dovete metterla in un posto a scriverla ad un'altra auto che avete in garage io ho questa LG la metto al posto della LG e ho la mia targa bianca ragazzi, come vedete è abbastanza semplice il glitch abbastanza facile da fare detto questo spero che approfittiate di questa cosa che utilizziate questo glitch per fare tante duplicazioni un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti Man. All I want is money plus the fame. I'm a simple man, Mr. International. Player with the passport. Just like the Latin switch, get you anything you ask for. Either him or me. The champagne in the sea. Favor that my homies will be flawed.